Grazie Presidente. Sto cercando di attivare anche la videocamera visto che è un po' difficile oggi con uh, la connessione che va e viene. Ok. Allora, la proposta uh, in esame, la numero 159, uh, anch'essa interviene sul regolamento del 1994 ehm, tuttavia questa eh, va a recepire due istituti il primo, un istituto molto importante che tra l'altro è eh, all'interno del decreto legislativo 82 del 2005 che è qualificato come il diritto alla partecipazione democratica elettronica eh, che ha ovviamente anche questo su questo tema non esclude ovviamente quella fisica ma si affianca anche per non creare disagio o comunque disuguaglianze eh, all'interno della comunità cittadina e quindi eh, Roma Capitale nel modo nelle forme e nei limiti stabiliti anche ovviamente dal, dal presente regolamento eh, mh, favorisce ogni forma l'uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione elettronica degli appartenenti alla comunità cittadina al processo democratico è una norma che ricalca quindi la, la ratio appunto di questo articolo 9 del decreto legislativo 82 del 2005 che in un certo senso il fatto che lo Stato, la Repubblica in questo caso la pubblica amministrazione mh, possa eh, mh, attuare tutti gli interventi necessari per rimuovere Ogni ostacolo quindi alla libera partecipazione della cittadinanza in rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, il principio questo che abbiamo della partecipazione democratica elettronica, comunque già recepito all'interno dello Statuto di Roma Capitale, quindi anch'esso insomma diventato un po' un caposaldo che, come abbiamo detto, non esclude che la cittadinanza possa partecipare anche fisicamente si tratta di in parallelo e quindi due modi di esercitare appunto questi diritti eh, che eh, non potranno eh, ovviamente eh, come dire l'uno escludere eh, l'altro mm, in questo senso abbiamo quindi eh, presentato presentato questa, questa delibera che oltre a recepire questo istituto generale, questo principio generale, eh, modifica l'articolo 2, l'articolo 3 eh, e l'articolo 4 del regolamento in relazione all'istituto delle proposte di delibera di iniziativa popolare. Eh, le proposte di delibera di iniziativa popolare che abbiamo trattate qualche giorno fa in aula eh, ma in questo caso non parliamo del merito diciamo, delle proposte, ma del processo con cui eh, la cittadinanza potrà presentarle. E da questo punto di vista a fianco alla tradizionale modalità cartacea che resta e viene assolutamente confermata, con le modalità che erano già previste quindi nel regolamento del 1994 anche con alcune semplificazioni in realtà eh, andiamo ad aggiungere la possibilità per la cittadinanza di raccogliere quindi di presentare proposte di mh, deliberazione di iniziativa popolare e invece di dover andare diciamo, per strada in questo senso a raccogliere le firme la, la, il comitato promotore avrà la facoltà di decidere eh, quindi potrà decidere di raccogliere le cartacee, o in alternativa mh, di raccogliere diciamo, le sottoscrizioni con modalità digitali. Ovviamente questo dovrà avvenire sulla piattaforma eh, della, di Roma Capitale, quindi sul portale istituzionale di Roma Capitale. Su questo già avevamo presentato un atto di indirizzo eh, qualche tempo fa per chiedere il riuso. Di un applicativo già detenuto dalla Roma Capitale ed estenderlo per le petizioni eh, per le proposte di delibera di iniziativa eh, popolare. E, e quindi ovviamente questo eh, diritto di partecipazione eh, digitale potrà essere come dire, esercitato non appena l'amministrazione quindi attiverà ovviamente questa eh, piattaforma e quindi eh, su questo bisogna dire che già negli atti di programmazione dell'ente nel corso di questi anni e già l'evoluzione degli adeguamenti effettuati già oggi sicuramente ci pongono in una fase avanzata rispetto a questa opportunità quindi non escludo che eh, o almeno lo, lo spero che eh, si possa diciamo come dire vedere prima della fine della consigliatura questa, eh, anche questa piattaforma eh, come dire eh, sviluppata e in uso ad oggi abbiamo quella eh, del bilancio partecipativo c'è cioè già l'applicativo online delle petizioni in via sperimentale già da tempo e proprio quello che è già detenuto da Roma Capitale quindi insomma non, non bisogna ricorrere ad altre come dire, eh, attività, può essere riutilizzato, riusato e riadeguato eh, per l'utilizzo di, eh, di, di questo istituto. Ovviamente l'esame eh, delle proposte eh, di eh, iniziativa popolare non sono di, di competenza dal mio punto di vista di questo regolamento, ma bensì, essendo proprio delle proposte di delibera, sono poi di competenza, nella loro, come dire, disciplina, di dettaglio da parte dell'Assemblea Capitolina e della Giunta, quindi nei rispettivi regolamenti o comunque secondo le norme di funzionamento degli organi eh, di governo. Eh, certamente avere la possibilità per i cittadini di poter, anche in questa fase, mettiamola così, eh, di difficile. Eh, eh, di distanziamento anche comunque in tutta questa crisi che stiamo eh, tutti vivendo insomma da molti mesi eh, come dire avere anche opzionalmente e eh, riuscire a mettere in campo la, la possibilità per i cittadini di firmare digitalmente eh, le proposte di, libera, di iniziativa popolare potrebbe essere comunque un sistema utile per eh, comunque consentire e garantire l'esercizio di questi diritti di partecipazione. Ripeto, la delibera si concentra solo ed esclusivamente sugli aspetti legati alle modalità con cui questi, queste proposte possono essere eh, presentate e semplificarle, quindi e adeguarle ai tempi. Devo dire che mh, proposte anche del genere sono già eh, presenti sicuramente anche in altri, mh, in altri enti in altre regioni ma dal, punto di vista, insomma, dal mio punto di vista con questa delibera certamente andiamo ad adeguare anche qui il regolamento del 94 alla riforma del 2018 dello statuto e andiamo anche come dire a dargli un supporto tecnologico che è eh, sicuramente quello Dell'evoluzione degli interventi fatti in questi anni sul tema di Roma semplice e anche dell'agenda digitale. Come dire, tutti eh, gli elementi in questi anni eh, su cui si è lavorato, eh, un tassello alla volta, trovano all'interno di questa delibera un po' un filo conduttore comune. Eh, che potrà eh, come dire, garantire all'amministrazione e alla cittadinanza di poter continuare a esercitare questi diritti anche ovviamente con modalità eh, digitali. Grazie.